È arrivata la Formula E oggi in Campidoglio, soprattutto arriverà ad aprire nel quartiere dell'Eur, è un progetto al quale teniamo molto, che seguiremo con molta cura affinché abbia una ricaduta positiva sulla città, sul municipio, ma su tutta la città e sui cittadini, quindi sono previsti diversi progetti di mobilità sostenibile e investimenti sul territorio. Pensiamo a una grande festa cittadina.